Ciao a tutti, oggi prepareremo il detersivo per i piatti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, aceto bianco, sale grosso, limoni con la buccia tagliati a pezzetti, scaglie di sapone di Marsiglia. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale i limoni. E il sale grosso ed azioniamo il bimbi per un minuto da velocità 6 a velocità 10 Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso l'acqua. L'aceto di vino bianco. E il sapone di marsiglia in scaglie. facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 2. Azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 10. Il detersivo è pronto. Lasciamolo raffreddare e trasferire in un contenitore. Detersivo per i piatti. Grazie e alla prossima ricetta.